buongiorno a tutti oggi vi mostro un trucco speciale che possiamo utilizzare con tutti gli alunni che hanno difficoltà ad orientarsi all'interno dei documenti google sia a distanza che in presenza sono al segno ho scelto questo nome perché è proprio in questo modo che aiuto un mio alunno in particolare ad orientarsi all'interno di alcuni documenti google vi mostro di che cosa sto parlando Utilizzo come esempio questo racconto che stiamo utilizzando a scuola da qualche tempo. Come vedete è un testo molto lungo. Ho condiviso quindi questo documento con un altro mio account. Supponiamo quindi che questo documento sia stato aperto da un alunno. Ho aperto ora il documento nel lato docente. Quindi sono ora all'interno del documento. Al capitolo 8 con un altro account che chiamerò account docente. Torno nel documento account studente, supponiamo quindi che uno studente, un alunno apra il suo documento e si ritrovi ovviamente nella prima pagina. Il capitolo in cui si dovrà posizionare è il capitolo 8, quindi se non può utilizzare il sommario posto nella finestra laterale potrà ovviamente andare a utilizzare il sommario che abbiamo creato all'interno del nostro documento per quanto riguarda la creazione del sommario vi rimando ad un altro tutorial che ho creato nei mesi precedenti vi lascio il link in fondo a questo video il sommario quindi ci aiuta a posizionarci esattamente all'inizio dei vari capitoli come vedete il tag rosa è il mio account docente mentre il tag nero è l'account studente può accadere però anche qualcosa di differente torno ora nel documento account docente supponiamo infatti che l'alunno non debba posizionarsi all'inizio del capitolo 8 ma in un punto qualsiasi all'interno del racconto in questo caso sarà molto più difficile riuscire a raggiungere il segno in modo veloce e semplice come possiamo fare? la risposta è molto semplice Cliccami, sono al segno. Che cosa intendo? Per raggiungere il segno ci basta cliccare sull'account che desideriamo raggiungere. Clicco ed ecco che mi ritrovo esattamente dove si trova l'account docente. Questo è un trucco che utilizzo quotidianamente, lo so può sembrare banale ma per tutti quegli alunni che hanno difficoltà ad orientarsi all'interno di documenti del genere è davvero molto molto utile perché con un solo clic sono in grado di raggiungerci e di seguire la lezione completamente. Spero di esservi stata utile e che questo trucco possa far restare al segno tutti gli alunni che ne hanno bisogno.